Impatto visivo lascia passare un'infinità di informazioni. Sono stata molto contenta quando mi è stata chiesta una testimonianza in merito al videoconsulto. Dal mio punto di vista è un'esperienza molto più performante, più intensa, c'è più comunicazione. Io ne sono assolutamente entusiasta che il nostro è un lavoro che si svolge prettamente su base energetica, quindi se passa un flusso di energia, di informazioni che è un attimo più consistente, più ricco, sicuramente il consulto ehm, se ne avvantaggia e comunque c'è un'empatia sicuramente maggiore. È assolutamente come stare di fronte l'uno uno con l'altro, come essere vicino perché praticamente tutte le barriere si abbattono. C'è un passaggio di emozioni che non si frena, non si ferma davanti a un telefono. Credo che un'attressione, un sorriso, un guardarsi direttamente possa perfezionare l'esperienza del consulto.